Dante non è Dante. Cosa vuol dire? Nella Divina Commedia il personaggio principale è Dante di ieri. Dante di ieri è anche l'autore della Divina Commedia. Dante non è un personaggio realmente esistito, è un personaggio fittizio, un personaggio inventato perché l'autore dell'opera La Divina Commedia è Dante Di Ieri, che inventa questo personaggio Dante che ha lo stesso nome ma è un personaggio inventato, un personaggio fantastico perché nessun uomo potrebbe arrampicarsi su mostri, volare, fare un viaggio ultraterreno fino alle viscere della terra per trovare lucifero nell'inferno poi salire sul monte del purgatorio ed infine volare e vedere con i propri occhi dio il personaggio creato da dante ha lo stesso nome sa tutto della vita del nostro autore ma è un personaggio inventato il narratore è un personaggio fantastico ciao al prossimo video vi aspetto